L'Italia riparte. Ho cercato il compo. Cosa vorresti vedere tu? Gli amici che tornano ad abbracciarsi <ride> come una volta. <ride> così! Persone che ridono di cuore sono felici per Bacco. Mangiare insieme del buon cibo. Vorrei ancora vedere il tifo che viene dagli spaldi. Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento. E senza cincischiare facciamoci tutti il vaccino. Il vaccino è fondamentale. Con il vaccino vinciamo insieme. Riprendiamoci il gusto del futuro. Ho fatto molti sogni per arrivare qui.